Salve a tutti ragazzi sono S2004 -E, e oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla. Come potete vedere sono andato avanti, questo, ci sono due motivi, il primo è che ho un canale live e ho fatto delle live dove disposcavamo tutta l'isola, come potete vedere dalla mappa tutta l'isola è stata disposcata e la potete vedere anche da qui. Il secondo motivo è che avevo già registrato un video e avevo scoperto che non stavo registrando l'audio perché avevo il microfono mutato, in questo video ho soltanto fatto fortunatamente poco, ho iniziato le basi della casa e spiegato giusto alcune cose. Come ho cambiato il nome e ora mi chiamo The Pirate Weasel Come mi chiamo così identico su Twitch senza le maiuscole Perché su Twitch non ci sono le maiuscole E nel video avevo anche eh, coperto tutti i buchi che c'erano sull'isola Perché c'erano vari buchi E ho spiegato anche come volevo trasformare quest'isola in un'isola Perché al momento è una penisola Perché è attaccata alla, alla costa Comunque questo credo sia un continente Quindi comunque è attaccato al continente in più ho fatto questo piccolo campo di grano per avere del cibo dato che al momento devo mangiare le mele, che non ho nient'altro. Comunque detto questo, adesso devo andare solo nel nether per farmare altri materiali per la casa perché non ne ho. Oppure controllare se li ho nelle casse perché non l'ho fatto ed effettivamente potrei già averceli. E infatti ce li avevo, non devo guardare mai nelle casse e mi rendo conto in ritardo di avere già le cose. Allora ragazzi per adesso il tetto è così e in generale la casa è andata così quindi qua posso togliere la torre, non deve più salire sul tetto è un po' spoglia ma poi adesso andrò a decorarla quindi mettiamo le finestre la porta e il letto che per ora starà qui poi come sempre la porta e una scala che devo andare a prenderla ma per ora la casa è così non è troppo decorata ma va bene ovviamente adesso andremo a fare i dettagli un po' più chiari in pietra quindi adesso possiamo finalmente dormire nel nostro letto. Mettiamo la fornace, le banche da lavoro, delle casse temporanee qua, giusto per mettere dentro le cose che ci servono. Quindi mettiamo qualche bottone in giro per aggiungere del dettaglio E col legno facciamo delle botole In modo che possiamo usarle per fare ulteriori dettagli Allora ragazzi aggiornamenti Ho fatto questa texture qua diciamo per le pareti Che ci sta secondo me Però stavo pensando Ma qui è un attimo un problema E quindi non si può fare Oppure Ok così si può fare Vediamo come viene per non lasciare la parete troppo monota, no, diciamo. E poi mettere nelle pareti restanti questi bottoni qua. E secondo me ci può stare. Qui manca un bottone e poi andrò a prenderlo. Quindi ora mettiamo gli ultimi dettagli che mancano. E siamo a posto. Quindi da fuori la casa dovrebbe essere a posto. Qui manca qualcosa di sopra. Però so cosa manca, mancano delle lanterne. Quindi andiamo a craftare 6 lanterne e dopo dovremo essere a posto per davvero quindi ora che abbiamo craftato 6 lanterne possiamo metterne una cioè 4 lì, una qui ed ultima qua e dovremo essere a posto come vedete la casa è finita come ultima cosa direi di mettere qualche fiore in giro sperando che non dia troppo fastidio quindi prendiamo la bombing, poi ovviamente togliamo l'erba alta e per ora la sabbia la lasciamo lì ma in futuro poi la toglieremo quindi togliamo giusto l'erba alta ok e poi con la pala ovviamente non ha senso che dove si cammina ci sia un fiore e poi con la pala facciamo finta come se ci fosse un piccolo percorso quindi appena crescerà l'erba qui assomiglierà di più a un percorso non si noterà troppo il fatto che qui non posso scavarlo. quindi detto questo spero che il video vi sia piaciuto che la casa vi sia piaciuta quindi fatemi sapere nei commenti se la casa vi piace se avrei dovuto cambiare qualcosa se non lo so comunque nei prossimi video andremo avanti con le cose da fare quindi probabilmente ho già iniziato ad impostarla in live potremo provare a fare la farm di esperienza in modo da poter maxare i nostri oggetti perché al momento sono messi un po' male e poi nei prossimi video potremo provare a continuare i lavoretti sull'isola perché c'è un sacco di robe da fare e ho in mente dei progetti interessanti quindi detto questo il video è finito qui come ho già detto prima spero vi sia piaciuto e ciao